30 dicembre 2006. All'alba è impiccato l'ex rais iracheno Saddam Hussein. La condanna del criminale è stata eseguita. Con queste parole, la TV di Stato irachena dà notizia dell'esecuzione di Saddam Hussein.